Allora, oggi voglio mostrarvi un po' del make up che mi sta arrivando da Wish. Allora, intanto, inizierei con questi due pennelli e eh, 1,95 in tutto perché 95 centesimi il pennello più 1 euro la spedizione. Questo è il primo. Allora, I pennelli di Wish mi piacciono tantissimo per via delle setole che sono fantastiche. Anche in questo caso sono morbidissime. E questo lo vorrei provare per il blush perché quelli più chiari secondo me potrebbe andare bene ed è morbidissimo lavandolo non perdi non i perdi peli non perdi le settole io mi trovo benissimo altro pennello sempre di quelli che io mi trovo benissimo è questo il manico è in vero legno anche questo è morbidissimo ovviamente sintetico e niente, io continuo allora, a trovarmi. Ho per bene. farvi vedere questi due prodotti che ho acquistato di make up su Wish. Allora, il primo è questo. Se guardate il pack ne ho diversi, fatti così, ma non trovavo mai la confezione. Allora, la, la confezione è questa: il marchio è questo, il colore è il 12. Allora, aspettate, che cercavo linci. Ah, eccola qua e se guardate non è diverso da varie tinte questa è, è una tinta non è un gloss però è fatto così e mi piace un sacco aspettate è un, un rosso molto bello e se aspettiamo due minuti questo si asciuga diventa opaco e davvero non lo si toglie se non con un olio allora intanto aspettate tanto che si asciuga vi faccio vedere questo che è sempre dello stesso marchio e allora vediamo se c'è il numero eccolo qua il numero è il 7 questo qui è il primo che provo ed è fatto in questo modo quindi è doppio da una parte c'è la matita. Questo è un nude, ok. Che è anche abbastanza secca, quindi va bene per il contorno. E poi di qua ci dovrebbe essere il gloss. Questa è una novità anche per me, quindi non l'ho mai provato. Ok, nel mentre questo sta asciugando, allora sempre in tema make up e dunque sempre da whisk. Questo è un rossetto liquido, decide essere opaco. È la nice face, ok. Questo è linci, no, ho sbagliato. Linci non c'è, ah sì, eccolo qua. Ok, allora il colore è questo che abbiamo detto che è lo 09, vediamo. Bello. Stavo guardando, ma si sì, è fedele. Il colore è fedele alla telecamera e quindi è proprio così. Guardavo che lo chiamano... Eccola qua, Lasting Hydra Lip Gloss, quindi un gloss però idratante e a lunga durata. Stavo guardando che è bello luminoso, però si sta asciugando, quindi magari aspettiamo due secondi e vediamo come diventa. E infatti eccola qua che sta asciugando, vedete nella parte qui, diventa opaco. E wow, è anche abbastanza non transfer, aspettate. Eh sì, direi che è proprio no transfer. Questo lo testiamo e vediamo come si Oggi comporta. spacchettamento a tema completamente make-up di eh, questi rossetti che mi sono arrivati da Wish. Allora, il primo che vi mostro è questo. Long lasting no drying, ok? Della Six Lady. È abbastanza famoso come marchio, ed è anche molto buono. Eh, Eccolo qua. Non ci so fai vedere altro, se non il colore, che è il 5. E guardando il pack... Il peck, insomma, la confezione non vi viene molto da pensare al uh, stay mat della Maybelline? Eh, va bene, non è una copia perché è diverso e le scritte sono diverse, però è molto simile. Allora, il colore che è il 5 è questo qui. Aspettate, l'applicatore è fatto così. dovrebbe asciugarsi e intanto che lui si asciuga noi andiamo avanti e vi mostro gli altri allora, vediamo un po' cos'altro c'è, eccolo lip matte, no, soft matte lip cream della key best va bene, andiamo avanti è sempre un 7 ml il colore è il, oddio 627 e se uscisse dalla confezione Eccolo qui. Sì. Applicatore al solito, vediamo, tanto questo sta un po' asciugando, andiamo di questo. Che è sempre su nude, però questo è più sul marrone, questo è più sul rosato. E intanto aspettiamo che asciuga anche questo. Intanto andiamo avanti e vi mostro l'ultimo, l'ultimo è questo, DNM Hi-Fi Hi Shine, va bene, ok, a posto. <ride> allora, il colore è lo 03 eh, Ginger Snap, fatto così, cioè guardate, spec, che fatta talmente riflesso che mi sta mandando in botta la telecamera, però... Uh ah c'è un'etichettina anche qui ok allora vediamo questo cosa dice di essere? questo deve essere un gloss a lunga durata vabbè proviamolo bellissimo il pack fatto così in questo caso l'applicatore è fatto a cuoricino vediamo bello anche questo questo qui no, non dovrebbe però asciugarsi in teoria molto bello allora Adesso io direi che aspettiamo quei due minuti e poi dopo vi faccio vedere come sono venuti, se si sono asciugati. Ed eccoci qua, allora sono passate esattamente due minuti e se guardate i primi due che sono effetto matte, effettivamente sono molto effetto matte, cioè sono proprio asciutti. Mentre il terzo è rimasto un po' lucido anche appiccicoso, quindi è proprio un gloss ok, mi piacciono un sacco è inutile a me questo tipo di rossetto dura tantissimo e piace un sacco e si rimuove solamente con l'olio allora, aggiornamento perché non è vero che il terzo che è questo qui è un gloss perché dopo un paio di minuti se è asciugato anche lui, ci mette un po' più tempo non resta così opaco ma diventa un pochino più luminoso però è completamente asciutto e quindi anche lui sicuramente mi piace perché mi piacciono questi sono non tirano neanche sono tinte ma sono confortevoli sulle labbra e niente e mi piacciono della pudaglia solito, eh, il solito marchio che comunque mi trovo molto bene è un rossetto liquido di questo colore che è il 12 allora l'ho sbucciato per farvelo vedere perché il colore è molto più chiaro ma adesso lo riswatcho comunque guardate una volta asciutto non si toglie Per me è bello sia così, ma soprattutto l'ho scelto, una volta asciutto diventa di questo colore, per dare eh, del colore ai rossetti, quelli un pochino più morti. E mi piace un sacco, considerate comunque che è un euro più un euro di spedizione. Allora, se vi è piaciuto questo video, se vi è incuriosito qualcosa, fatemelo sapere con un commento, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!